Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, oggi vi spiego come trovare la lama gemella di Eleonora, questa è la posizione esatta dove trovarla, dirigetevi qui alla chiesa, ragazzi è un breve video su come trovare questa lama gemella, molto semplice e se ne volete un'altra vi consiglio di farvi un altro viaggio. Qui eh, sponerà un malvagio, un tizio da, dalla pozza di sangue, non questo, ma un altro che è tutto rosso, perché questo è molto semplice da uccidere, e guardate un po' cosa ha in mano, una semplice, una semplice spada. Invece l'altro ha quella, la mangiare di Eleonora. Quindi, <coughs> quindi è molto semplice, dirigetevi qui, ma avete fatto. E ragazzi, grazie a tutti per questa visione. Un altro video sul canale che caricherò in questi giorni sarà una spada, diciamo più uno spadone. Spadone nel senso che ci prendiamo lo spadone di quel cane di guardia che troviamo sempre nelle catacombe. Ok, quindi quel tipo di cane che sembra un felino con la spada enorme, quindi eh, caricherò anche questo video. Quindi grazie a tutti per questa visione. Ragazzi, lasciate like se il li video vi è stato utilissimo, iscrivetevi al canale per non perdervi altri video di Suelterring e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao!